Ciao. Ciao! Ciao! a tutti! Ciao a tutti! Io Io mi chiamo Salvi! Non vedere l'ora! Vi è piaciuta? Vi raccomando, non Non perdete i prossimi video! Ciao a tutti! Al próximo video.